e ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono Maxi e oggi siamo in Red Dead Redemption ci troviamo nei pressi di San Denis ragazzi dove c'è diciamo una sorta di palude in una mattina molto molto molto suggestiva ragazzi allora, sto facendo questo video di Red Dead Redemption ragazzi per parlarvi un pochino di Red Dead Redemption Allora, molti di voi già avranno visto tanti spoiler e tante cose Cosa che non hanno visto da me perché io non ho portato spoiler di nessuna missione, di nessuna storia ragazzi E non conto di farlo almeno per il momento perché comunque ci sono tante persone che ancora non hanno comprato il gioco persone che comunque non guardano gli spoiler come me io non guardo gli spoiler quindi non me ne frega un cazzo di vedere o di portare eh, questo genere di video spoiler però vi voglio spoilerare qualcosina per quanto riguarda l'online però eh, prima di fare questo ragazzi vi voglio parlare un pochino del gioco ragazzi il gioco è veramente qualcosa di spettacolare in questo gioco potete fare tutto secondo me è un... il top dell'esperienza open world ragazzi un cazzo a che vedere con far cry anche se è uno dei miei giochi preferiti far cry anche se nel 5 si sono un po' cagati nel 5 e nel primal però comunque sia eh, diciamo che era ed è uno dei miei giochi preferiti fino al 4 ragazzi e come vi stavo dicendo un cazzo a che vedere con Far Cry ragazzi perché ehm, Red Dead Redemption racchiude tutta una serie di accortezze riportate nei vari giochi come qualcuno ha detto ah ma l'occhio di Aquila c'è anche su Assassin's Creed Sì! Rockstar magari avrà copiato questo occhio di Aquila, come cazzo si chiama, vista di Aquila, però comunque l'ha fatto al meglio ragazzi, l'ha fatto al meglio, c'era anche su, su Far Cry, eh, non era l'occhio di Aquila, però era un'iniezione un che si faceva e, e ci aiutava a cacciare, anche qui abbiamo queste opzioni ragazzi, come vedete io adesso sono andato a caccia di un alligatore. E, e ho cacciato questo alligatore una pelle perfetta di alligatore mm, diciamo che oltre a cacciare ragazzi dovrete cacciare gli animali in maniera perfetta perché se altrimenti non caccerete gli animali in maniera perfetta o comunque non avrete la pelle perfetta non vi servirà un cazzo e avrete ucciso un animale inutilmente ragazzi guardate la... Il crudo, il crudo di, questo, di questa scena, ragazzi, è veramente qualcosa di spettacolare da una parte e terrificante dall'altra. Però, comunque, sia ragazzi, eh, siamo nel west, e eh, nel vecchio west, o comunque eh, in alcuni luoghi dove ancora prevale la natura incontrastata. Si fanno queste cose, si scuoiano gli animali, ragazzi. E la protezione animali ha attaccato Roxar per questa cosa però comunque sia Roxar dal canto suo con i suoi avvocati con palle quadrate ragazzi ha diciamo risolto tutti quanti i suoi problemi con l'ente protezione animali perché è l'epa diciamo che altro dirvi ragazzi che altro dirvi riguardo a, alla crudezza del gioco effettivamente sì, è un po così però comunque sia roxar ha messo dei limiti che non si può sparare per esempio avete notato che ci sono bambini per chi non lo sapesse in questo capitolo roxar ha messo dei bambini cosa che non ha fatto in gta V e non ha mai fatto in nessun gioco a parte bulli ragazzi o a parte sì, a parte Bulli insomma perché sennò non ci sono bambini a quanto mi ricordo io in nessuno dei giochi Rockstar ci sono bambini ma non possiamo fargli nulla perché eh, ovviamente c'è un freno ragazzi c'è un freno e che dire ragazzi il gioco è veramente spettacolare io me lo sto godendo a pieno piano piano e senza spoiler e senza nulla eh, diciamo che la storia è molto molto affascinante e abbiamo due livelli di percentuale a livello di storia di gioco e a livello di eh, storia completa storia completa per eh, storia completa si intende tutti quegli incarichi che ci sono all'interno del gioco tipo sconosciuti tipo missioni secondarie tipo andare a caccia di animali leggendari pescare pesci leggendari e altri cazzi allora, eh, la cosa ragazzi, la domanda che imperversa comunque su internet, sul web, un po' dappertutto, è se nell'online ci saranno le stesse cose che sono in Red Dead Redemption eh, in modalità campagna ebbene eh, qualcosina ragazzi nella modalità online ci sarà non so se ci saranno tutte le specie animali perché comunque mi sembra che sono contenute tipo 50 specie animali all'interno del gioco nell'open world eh, non so se ci saranno tutte però penso che qualcosina ci sarà perché comunque ragazzi nei trofei adesso non guardate i miei bronzini perché lo sto giocando proprio in maniera eh, cazzeggiosa il gioco perché secondo me questo gioco va cazzeggiato e non mangiato in, in due giorni come hanno fatto tante persone per la foca di nerdarci sopra finirlo prima e cazzate varie poi bisogna vedere insomma sempre se queste percentuali del gioco sono complete comunque sia come vi dicevo ragazzi nell'online ci saranno parecchie cose potremmo creare una sorta di, di banda composta da eh, più di due persone. Ragazzi, non so se si potranno creare delle crew, se si potranno creare della, delle crew, sicuramente creerò una crew. Ma eh, comunque, sia come ho detto, ci saranno delle bande composte da, da più persone. Anche se voi andate, per esempio, nei vostri trofei di Arred Dead Redemption, potrà visualizzare quello che sto visualizzando io. Eh, per esempio non so potremmo avere 5 cavalli ragazzi che è un cavallo in più della storia almeno per, per ora fino a dove sono arrivato io io sono arrivato a possedere 4 cavalli nella stalla nell'online ne potremo avere 5 ragazzi nell'online ci saranno delle modalità competizione ci saranno non so se ci sarà una modalità battle royal come ci fu in GTA o qualcosa del genere però comunque sia il gioco nell'online sembra che ehm, andrà ad essere molto molto competitivo anche se qualcuno qualche giorno fa in una live mi ha detto che mm, Red Dead Redemption non, non è competitivo non è un gioco competitivo ma del resto ragazzi e nemmeno GTA è un gioco competitivo è un coglione che si illude e chi dice che GTA è un gioco competitivo ragazzi la competitività nel gioco dipende da voi è l'unica cosa soggettiva ragazzi io non posso dire eh, questo gioco è competitivo questo gioco non è competitivo oddio per me non è competitivo perché? perché i giochi competitive come ho sempre detto e come continuerò sempre a ripetere sono quei giochi in cui si ha la mira manuale ragazzi allora lì c'è competizione che eh, lì in quel caso chi è più bravo eh, vince giochi in cui si ha la mira manuale secondo me tutti i giochi in cui si ha la mira assistita o la mira assistita completa o parzialmente ragazzi non sono giochi competitivi perché lì non c'è la vera bravura lì c'è sì ok la bravura di alzare leggermente il mirino ma eh, tutto lì è limitato vogliamo mettere un gioco dove siete in puntamento manuale dovete agganciare e cercare le prede e guardare tutto il resto ragazzi insomma dai non stiamo a parlare di pizze e fighi stiamo a parlare di giochi competitive che comunque gta non è un gioco competitive red dead non so se lo sarà un gioco competitive ma in base a quello che si è scoperto, scoperto scusate nella companion app eh, ci saranno delle modalità competizione come in GTA e sarà un gioco molto molto molto accattivante l'online quindi aspettiamo questo online detto questo ragazzi un saluto a tutti al prossimo video ciao